Ci troviamo a San Insan in Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto, luogo di partenza e arrivo del i Sentieri e Luoghi della Memoria, che si corre ogni anno il 25 aprile per ricordare i partigiani che con tanto sacrificio ci hanno donato la libertà. Ci troviamo alla Cappella dei Partigiani di Amai, dove all'SLM Trail Abbiamo un qualcosa da regolamento che nessun altro trai là. Dieci secondi di stop per tutti i concorrenti dal primo all'ultimo fa dare un tributo di rispetto a chi è qui e morto per permetterci di correre in libertà. E qui con noi c'è Nedo Vinzio, il Presidente Ampi regionale, che ha creduto in questo progetto. Buongiorno, sì, ho creduto immediatamente dalla del prima edizione. I compagni del, dell'Ampi di Seneciana hanno proposto questa, questa competizione e eh, siamo subito, abbiamo subito creduto in questa cosa. Eh, ovviamente il, eh, questo è il secondo anno che non possiamo fare fisicamente la corsa, ma ciò non toglie che Lampia ha creduto e crede a queste cose e crede che sia importante anche oggi essere qua. Il prossimo anno sarà cambiato, speriamo, la situazione e quindi oggi siamo qua a riaffermare il il ruolo del, del ricordo dell'Anti e il ruolo delle competizioni come questa che contribuiscono in modo significativo a questo fatto. Grazie e buon 25 aprile. Grazie a tutti, buon 25 aprile e dall'SLM Trail arrivederci al 25 aprile 2022.